tutti ragazzi bentornati in un nuovo video con Nova Electric Studios sì. Allora, eh, un mio amico mi ha chiesto tramite Whatsapp Praticamente se portavo un video nuovo, siccome se porto Pokémon Go Mi ha chiesto di portare i, quelli per Game Boy, per il 3D e così Quindi, eh, gli ho chiesto cosa voleva e... Mi ha chiesto se gli portavo Pokémon Sole e Luna. Allora, dopo un po' di ricerche sono riuscito a trovarlo, quindi oggi iniziamo la nostra avventura. Questo professor Kukui che ci sta chiamando da Alola. Scusate la voce, ma sono un po' bloccato di gola. neanche è capace di usare la videocamera perfetto storta senza messa a fuoco fantastico ok quindi lui dice aspettare un secondo intanto si stai vado a prendermi da bere praticamente ci dice ci spiega che è in mezzo all'oceano quindi siamo isolati dal resto del mondo in un'isola sperduta e eh mm, boh. Non so neanche io cosa faremo Quindi ci spiega cos'è il pokémon e tutte queste Cose varie che ci dicono tutti ma io avendo già sconfitto 4 leghe per 5 6 volte so già cos'è come funziona Quindi taglia corto e fammi iniziare la mia avventura questa è la nostra madre che si alza ovviamente presto la mattina e va a guardare le stelle cioè di notte con il gatto e sì, miau miau viene su a svegliarmi non capisco perché devono svegliarmi di notte che io voglio dormire io di notte dormo non ci sono neanche le lancette sull'orologio ma che tristezza sto posto ma è una roba tristissima lo vedo all'incontrario ok, ora vedo i piedi <ride> ah, dormiamo con le... vestiti con le scarpe quindi senza perdersi di corsa andiamo e scendiamo e iniziamo la nostra avventura Quindi Cosa succederà? Beh, andiamo a scoprirlo Ta -ta -na -ta -na -na. Ah, tutto qua? Ho fatto una dormita Eh sì eh E se mi lasciavi dormire anche un po' di più Ti sarei stato grato Mi Rottura si sì, eh Certo, non vedo l'ora Se stavo in letto era anche meglio Sì Quindi, va bene Brava Busciano alla porta Ah no, beh Siamo evoluti, abbiamo i campanelli E C'è questo professor cucui Che rompe i cucuiones E dobbiamo andare a vedere Quindi andiamo ad aprirgli Ma scusami, cioè ti.. tu suoni il campanello, poi entri in casa dici buongiorno, così entri dentro e chi se ne frega neanche ti fa. Vabbè, cioè. Neanche fossimo bo, su un'isola deserta, che non esiste la casa, entri dentro, va bene. Comunque eh, ci chiede com'è andato il viaggio è andato uno schifo perché c'erano turbolenze c'era nuvolo, quindi era uno schifo la padrona di casa in realtà sarei io, vabbè che poi me ne vado via per chilometri, anni, anni luce ma vabbè quindi, sì <ride> chi se ne dimentica le lotte con i capi palestra nessuno io soprattutto quindi pam, pam, pam, pam, pam, al villaggio mi dice: Eh sì, se vieni a rompermi a mezzanotte di notte solo per dire di farti una passeggiata. Un poco cos'è? Cos non lo conosco. Ah sì? No, non pensavo, cioè, ho dei leggendari accanto, ma. Vabbè, facciamo i finti tonti, cos'è? Tutte le domande lì ma è meraviglioso, ne ho già eh, non so se te ne sei mai accorta che ho viaggiato per anni in giro per il mondo a prenderle, ma va bene. Ok, ci dice di andare a vestirci, anche se siamo già vestiti, cerchiamo il cappello e la borsa, quindi di corsa, cappello e borsa, cavati fuori ai capasisi, e si va All'inizio dell'avventura. Qua c'erano degli scatoloni Qua dentro ci sarà qualcosa? Apriamo lo scatolone Con le mani sulle ginocchia Telepatia Belle scarpe Zainetto Magliettina da marinaio E berretto Ora vestiti da gondolieri Iniziamo la nostra avventura yeah! Così io posso prendere tutti i leggendari <ride> Ok Siamo arrivati a questa Fantomatica Questa mitica Questa stranissima Cittadina formata da Due case in croce Tre Tre case E Questo è il villaggio di Lili Bello Bellissimo e qui c'è un monte che sembra un mucchio di muschio E c'è Tapuco che è il protettore di mele mele Che quest'isola credo che sia mele mele Poi non so se c'è anche Pere Pere e Mara Maragnao Maragnao Mele mele Pere Pere e Maragnao Cocco bello <ride> Comunque non c'è nessuno Ovviamente perché sono tutti a dormire no? Ah, c'è un paio di persone là in fondo ma vabbè fastidio non voglio fare c'è un tempio va bene e ovviamente siamo noi dobbiamo andare c'è cioè, troppa fatica eh mm. pigli il telefono e lo chiami ah no siamo su un'isola deserta qui non piglia il campo peccato va bene comunque fatemi fare prima una modifica ok ho modificato la velocità del testo perché sennò è veramente una cosa veramente lenta e non finiamo più Bastava che facevi quelle quattro scale, quattro scalini, uno, due, tre, quattro... chi è questa? La tipa con una borsa satanata, si muove da sola. E... corriamogli dietro. Da notare quanto ci abbiamo messo noi per arrivare lì e lei quanto ci ha messo per arrivare in cima al monte cioè In 5 secondi ha fatto tutta questa strada ma neanche se corri Neanche se corri a fare tutta sta strada. Mm -hmm. Co cosa? C sta andando a piedi... Mm -hmm. No. Corri! C'è vento ovviamente si tiene che è bello, no? no? Ok. Allora c'è quel battufolo di cotone. alla, alla liquirizia, alla fragola viola. E, e ci sono un spiro che si scaramenta su di lui e dice: 'E il gelato che è buono! Ci mangiamo un po' di zucchero filato e del gelato, gelato con zucchero filato'. Mm -hmm. Lo sapevo, finiremo sfracellati sulle rocce che ci sono sotto. Ma che tre nanosecondi li ha polverizzati. Ma che cavolo, ok. Questo qui è fighissimo Questo qua dobbiamo prenderlo Non so cosa sia Credo che sia un leggendario Però sarà nostro Faccia da batuffolo lì C'è come l'apparizione della madonna Noi probabilmente ci stiamo chiedendo Che cosa è successo Chi è questo tipo e cosa ci facciamo qua E soprattutto perché ci siamo trasferiti qua Quando stavamo bene là accanto Probabilmente no? Probabilmente ci stava bene là Eravamo campioni del mondo Salvatori del mondo Abbiamo sconfitto chiunque Nessuno si fermerà più Arriviamo in quest'isola La nostra vita viene stravolta da una tipa E ci chiede di salvare un batuffolo E rischiamo di morire E nemmeno ci chiede come stiamo Che figlia Di un albero Mm. Ci sono delle stelle che salgono dalla terra mm. è una pietra, ok. Ah grazie, cioè guardiamo prima la pietra, no? Gli chiediamo se è la tipa che dovevamo cercare e ci dice di no, ok. Cioè, tutta questa roba inutilmente potevi anche morire tu. Sgancia la pietra mm. <ride> allora, mette la pietra tipo così, tipo, questo è il telefono, metto il telefono, rimane qua sospeso nel vuoto, no? Sospeso nel vuoto, poi arrivo io e lo prendo ovviamente. Eh, spegniti. Pazzesco, vabbè, mm. non parlerò a nessuno. Appena arrivo in paese, lo dirò a tutti. Sono in quattro, sono in quattro. Cioè, ci siamo solo noi. Lei, chissà da dove è spuntata. È il professore lì. Cioè, non c'è nessuno. Ma, vabbè, e se ne va via. Uh, sì, dica, E va bene. Dobbiamo accompagnarla fino in piazza. E Io... Eh. sto tipo, mica i piedi che sono delle torri cioè, sono altissimi. Cos'è un... un mammut o una balena? Probabile, è una balena. È un whaler, ho trovato un whaler salvatico. noi non dobbiamo dire niente a nessuno e lei ovviamente lo racconta a tutti ti tiro la pietra sul collo te la spacco in testa quella pietra che hai, mi hai dato e li tremortisco li lascio sotto il ponte li lascio poi questa parte la saltiamo perché è una gran rottura di valle Ok, finalmente ci siamo. Oh, possiamo iniziare la nostra avventura. Quindi, con grazia vengono giù. Quindi, vediamo che abbiamo qui. Abbiamo un tipo erba, un tipo fuoco e un tipo acqua. Ma che strano, sono sempre così. Però, abbiamo. Ehm, quello centrato dovrebbe essere Litten, questo è Rowlet, che è, un tipo, è il tipo erba, vedete ha le puntine verdi, ha due foglie, quindi tipo erba. Poi abbiamo Litten, che è un bel micetto molto grazioso, di tipo fuoco, veramente adorabile, probabilmente sceglierò quello, anzi ho scelto questo, punto e fine. Poi abbiamo una foca, mm -hmm. Stone. va bene sentiamo le presentazioni e dammi questo benedetto Pac-Man. Che, che guardi vecchio quale vuoi avere al tuo fianco secondo te? dipende il micio no? vuoi scegliere il tipo fuoco? no, voglio scegliere il tipo fulmine dammi un leggendario vecchio Micetto, vieni qua che ti sparo in fronte Ehm, um, Si direbbe che però, Si direbbe proprio che il destino abbia fatto incrociare le vostre strade E eh, certo Cosa, dobbiamo fare una lotta contro il Terratoni 2? Ci dobbiamo pigliare la sbarra, eh? Sì? No Sì Ah, deve scegliere Va bene Su, micetto Micetto, bello, vieni qua Vieni che ti do del pesce Vuoi del tonno, del salmone, su Che faccio la sbarra su, su su su su su Vieni qua, su No, non vuole venire. No. su su su Dai, ti do un pesce su su su su su su su su su su su su No Cioè lo salvevo con dolcezza e lo sbatto a terra tirandogli una cragnata forte lo scaravento a terra beh comunque questo gattino è veramente carino avere voglia che rimpatriate in famiglia ovviamente no? ci troviamo tutti attorno se mi offrite da bere è anche meglio ci chiede se gli diamo un soprannome, ma certo che no, che non gli diamo un soprannome. Che se matto. Qui né, nessun Pokémon avrà i soprannomi. Casi eccezionali. <ride> I lasci sono i tre tipi che parlano. Qua c'è Batufolo e speriamo che scop scoppi in fretta. piena regola, te l'ho detto già mille volte che sono già allenatore vincitore di 2000 leghe sotto i mari e sopra. Otteniamo un Pokédex di alta tecnologia, ma ne ho altre 4 a casa. Si sì, è stato registrato, lo so già, e ci dà anche un passaporto. Mm. Ah, facciamo le robe serie però Proprio passaporto, carta d'identità E tutto Mi dai anche la patente? Così posso guidare il jet privato? Mm. Ok Quindi Abbiamo ottenuto il nostro primo Pokémon Che è Little Little, Little, Little Little, Boh Vabbè, comunque Ehm... Per questo episodio è tutto, vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare commenti, quindi commentare, iscrivervi, condividere a tutti i vostri amici e vi lascio un iscritto e ciao!